se per caso non l'abbiate ancora fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella qui grigia che vibra, cui sarete sempre aggiornati sulle nostre missioni. E un grazie per il tempo che ci dedicate. Giusto per inquadrare, no? Giusto per inquadrare il periodo, lui fu eh, profeta ai tempi di Giosia, figlio di Amon, eh, in Giuda, nel tredicesimo anno del suo regno, poi anche il tempo fu di Joachim, figlio di Iosia, anche lui, re di Giuda, il grande re, il grande re Iosia che ebbe poi un grande profeta a fianco, eh? fino all'anno undicesimo di Zedechia, figlio di Giosia, voi sapete poi Zedechia, la fine che fa presso la corte di Nebuchadnezzar, fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel... Chodesh Khamishi nel quinto mese volevo oggi riflettere su un punto che può essere di grande utilità come ho detto l'altra volta se facciamo studi o facciamo esegesi noi siamo vincolati a un periodo il fatto che il profeta ha visto la sua quotidianità e da parte di Dio ha avuto la possibilità di dare il messaggio A, B, C, D, ha anche spiegato esattamente con precisione cosa sarebbe successo in caso che il re avesse fatto A, B, C o D. La profezia era precisa, non era criptica, non aveva bisogno di medium, tutt'altro che il mondo oracolare. Ma se noi facciamo un alexio, e questa è la cosa importante che io vorrei trasmettere se riesco, se no è colpa mia, quando noi facciamo una lezione, cioè quando noi leggiamo per esempio Geremia, stiamo prendendo Geremia perché è quello che assomiglia di più no? alla tipologia di nostro Signore Gesù Cristo, e facciamo lezione, quindi facciamo nostre le parole come se, e di fatto succede, il Signore parla attraverso la sua parola, attraverso la parola di Geremia, anche noi, dopo 2000, quasi, 2600 anni dopo, come se fosse stamattina, questo è il bello della parola di Dio, questo è legittimo farlo, però dobbiamo stare comunque attenti a non fare delle eh, attualizzazioni che vadano oltre ciò che il Signore ha detto a Geremia, anche per noi. Vi faccio un esempio. Il grande mistero di questo profeta, sapete qual è? Non è tanto il fatto che non si sia sposato, Cristo, no? Identica cosa, che sia stato detuperato, perché tanti sono stati detuperati, perché la sua morte, molto probabilmente, in terra d'Egitto, mentre andava a rincorrere eh, i figli di Israele che erano scappati da degli alleati che non valevano assolutamente niente, mentre Dio non voleva che tornassero per quella strada, vi ricordate no? questa, questa espressione? Quanto è costata fatica al Dio di Israele liberare il suo popolo in quella singolar tensione no? con il primo secondo il terzo fino al decimo la decima divinità d'egitto con le piaghe non è tanto questa la, la, la stranezza di geremia la stranezza di geremia consiste nella sua chiamata che poi alla fine eh, fece eh, alla quale fece diciamo riferimento e ubbidì solo alla fine alla fine delle sue profezie intorno al capitolo 46, 47, 48, 49, 50, perché poi lì finiscono finiscono lì le parole di, di, di Geremia e l'ultimo capitolo sostanzialmente è, è la giunta di Baruch, e però lì finirono le parole di Yermiau e Navi, di finirono, ma lui era stato chiamato così, sentite, dice, e eh, siamo al versetto 4, dice «Va barashem elai lemor» e eh, la parola del tetagramma fu sopra di me dicendo euh, «prima, betterem, etzarecha, prima che io eh, ti formai, prima di formarti, di formare te, Babbaten, dentro eh, sarebbe il colpo in greco, dentro il ventre, ecco, dentro il ventre, ovviamente o nel ventre, nel ventre in tua madre, non c'è scritto, ecco. Iedateh, io ti ho conosciuto, cioè ho avuto già proprio prima di formarti. L'idea di farti, quindi, ti ho, ti ho conosciuto nel senso proprio come faccia a faccia. Ho avuto una intima re relazione come padre e figlio. Cioè ti ho proprio voluto, ecco, voluto. Ti ho conosciuto intende proprio questo voluto, io ho voluto te. Quando noi leggiamo questo testo lo possiamo applicare a noi. Emet, certo, ovvio. Perché questo lo ritroviamo in altri profeti, in altri, in altri pensate a Giobbe, no? Eh, ma un po' dappertutto. Pensate agli Apostoli, Apostolo Paolo, prima no? chiamato fin dal grembo della madre. E poi dice: E io, beterem teze me rechem, prima che tu uscissi no, dal e Lutero ovviamente sempre di tua madre, non viene mai citata, ma ovviamente è, è l'organo preposto femminile per la nostra generazione, ti santifica, e usa proprio il termine kadosh, it io ti ho santificato, quindi ti ho appartato. Per fare cosa? È qui che Geremia, tra virgolette, non ubbidisce, perché poi ubbidirà alla fine, però... Il 90% del tuo ministero non fu questo. Dopo dico perché è utile a noi. Navi la Goim, cioè profeta, profeta, per i Goim, per le, per le nazioni, per i pagani, ne ta techa. Io diedi a te. Cioè io di fatto, eh, ho, fatto ho reso te, ho dato a te. Il ministero del profeta per i pagani. Bene, Geremia ha parlato ai pagani soltanto alla fine del ministero, a quei popoli circonvicini che hanno aiutato i babilonesi e quindi anche contro i babilonesi a fare scempio di Giuda. Perché è importante per noi? È importante per noi per questo motivo poi nelle prossime puntate vedremo come questa tipologia può aiutarci nel cammino spirituale che uno deve fare però sempre alla luce di una sana teologia e di una sana esegesi. Primo lui ha parlato a tre re di Giuda quindi non a Egoim secondo lui ha parlato tutte le città di Giuda, a Gerusalemme, ha fatto profezie verbali, ha fatto profezie simboliche, la cintura, eh, ancora prima eh, quella specie di forno che è caduto no, da nord, ancora prima della cintura, eh, il ramo del mandorlo, eh, la brocca rotta, cioè lui ha fatto, come tutti i profeti, delle gest una gestualità del simbolismo, cioè lui ha fatto... il il profeta anche con i gesti, o non solo con le parole. Lui ha fatto politica perché ha, ha detto non vi alleate con gli egiziani, ha esortato alla conversione il popolo, fare teshuvah è una conversione non psicologica, cioè prendere gli altari delle divinità buttarle via, fare pulizia della città santa. Vi ho detto che il, capi, il secondo versetto di, del, del primo capitolo di Genesi, quando parla del Tovavou, è esattamente lo stesso versetto che noi troviamo in Geremia, lo vedremo, per indicare il caos prodotto dall'idolatria, dal peccato e dai demoni. Quindi Geremia ha parlato solo di fatto al suo popolo. E quando ha parlato, pur, pur Dio gli ha detto guarda che io ti ho fatto profeta per i Goi, babilonesi, filistei, edomiti, moabiti. Ghergesei, Gebusei, eh, eh, Tiro, Sidone, i tiri, cioè, le infizioni del, del Libano, l'Egitto, l'Egitto ha dovuto andare là, rincorrere là, probabilmente fu ucciso, molto probabilmente, sparisce il corpo, solo alla fine. Perché è importante? È importante perché Così come Giuda nei confronti di Babilonia, e Babilonia è stata per Giuda una salutare pul pulizia, Dio si è servito dei babilonesi per, per purificare Gerusalemme e rifondare un nuovo patto, un nuovo popolo, una nuova fede, che poi sarebbe il Giudaismo, quello che nasce da Esdra e Neemia, Zorobabele, Yoshua, la grande assemblea, dei 120 anziani, quelli che poi diventano sono di fatto il sinedrio ma chi ha operato questo riceverà su mandato divino perché lui Geremia ebbe il mandato divino la punizione per aver alzato le mani contro l'unto dell'Eterno quindi quando noi applichiamo a noi, alla nostra vita questo, noi possiamo dire senza diciamo, fare sovrapposizioni assurde che se Geremia censurava come se fosse un amuleto il Santo Santissimo no? noi abbiamo la traduzione Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore questo, quindi non succederà niente perché noi, Dio ci ha promesso questo, questo e questo che è vero questa promessa però è subordinata all'obbedienza si applichiamo a noi il fatto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, immeritatamente per grazia, che nel luogo, perché Echal vuol dire non è tanto il Tempio, ma è il Santo Santorum, cioè il luogo più profondo, c'è la presenza della Trinità indivisa. Amen. è una grazia, non è merito nostro, però se noi facciamo affidamento sul fatto di essere comunque figli di Dio e poter vivere una vita indipendentemente dai comandi di Dio, indipendentemente da ciò che il profeta ci dice per amore da parte di Dio, purtroppo, anche se siamo l'occhio di Dio, il Signore punisce. Non solo. Punisce severamente affinché sorga una vera conversione. Sei mandato in mezzo a al mondo, noi diremmo, dove ogni tipo di nostra passione è talmente esacerbita o esacerbata che arriveremo ad averne nausea. Successo, lavoro, denaro, eh, sessualità, eh, potere, voglia di potere. Stando in mezzo a chi lo fa meglio di noi sicuramente, perché noi non possiamo fare niente, siamo inabili a questo tipo di servizio, saremo ridicoli, siamo ridicoli. Ecco che quando si torna, avendo questo, questo, questo, questo, nella Torah dice, avete la nausea, vi uscirà dal, dal naso, no? Vi parlava della carne, questo fenomeno proprio di nausea, la conversione sarà sincera, ma chi ha causato questo a noi sarà gravemente punito. Babilonia, per esempio, sarà spazzata via dai Medi, dai Persiani, ma Ninive no, Dio è stato fedele, Ninive è la capitale, la capitale noi potremmo dire la berlino dei tempi del nazismo nei confronti dei figli di Israele, quindi avete già capito che tipo di, di nemico poteva essere per Geremia, quando Geremia dice meglio stare sotto di loro che ribellarsi, Geremia ha pagato col carcere, veniva accusato di collaborazionismo, cioè si era pervertita la visione politica e religiosa che l'uomo che parlava da parte di Dio veniva considerato un falso profeta e viceversa, i falsi profeti erano considerati invece veri profeti. Ci sono voluti secoli per capire che Geremia aveva ragione perché quello che aveva detto si è realizzato, ma non perché fosse un destino ineluttabile, non siamo di fronte a un oracolo, no perché le scelte che lui aveva proposto da parte di Hashem 1, 2, 3, 4 e 5, gli aveva dato anche la soluzione del mistero se fai A ti succederà A, se fai B ti succederà B preciso, preciso, quando poi è successo in base alle scelte sciagurate di Zedechia, di Joachim e allora ha detto ma allora avevamo davvero un profeta che è sparito, non si sa più dove sia è stato ucciso, sepolto perché non voleva, il popolo non voleva probabilmente dagli stessi suoi confratelli, non voleva che lui predicasse in Egitto il ritorno nella Giuda occupata da Nabucodonosor, voleva il ritorno dall'Egitto perché non si può fare, non si può fare alleanze, non si può e non si deve fare alleanze con Igoim, ed è per questo il grande mistero, lui è stato unto, costituito, Navi, profeta per Igoim e invece tutta la sua profezia, il 90% del suo tempo, l'ha passato prima a parlare con Giuda. La metodologia sono i versetti 9 e 10. I versetti 9 e 10, che poi così conclude questa nostra, questa nostra conversazione, lascia poi aperto alla no? prossima, se Dio ci lo permetterà, la spiegazione più, più, più precisa, dice, io ti ho usa il verbo eh, pacad, visitare, costituito, e poi un verbo che si usa poi anche nella concettualizzazione, diciamo, greca di questo verbo, l'episcopo, il, il sorvegliante. Ecco, io ti ho costituito a Yomazè, in questo giorno, alla Goim, sulle nazioni, su tutti i regni, anche eh, per fare che cosa? Netosh Netosh Netosh indica sradicare, quindi c'è inizio un lavoro di demolizione, altro che costruzione: non si costruisce niente sulle, su, sulle macerie altrui. Il diluvio ha sparecchiato, ha distrutto una distruzione che già c'era sulla terra. L'intof per quindi pesare e abbattere, come quando sono cadute le mura di Jericho. E poi, ecco, questo è un verbo che noi traduciamo spesso male perché è forte. Leavid, leavid, far perire, far perire. E poi c'è la aros, la aros, distruggere. Perire, non che Geremia abbia ucciso nessuno, ma la sua parola uccideva chi non accoglieva. Il profeta ne è cosciente, per quello è sempre in dolore, perché sa che la sua parola può essere una spada che uccide, anziché una spada che divide e converte. Solo alla fine, solo alla fine, dopo aver fatto questo, cioè sradicato, abbattuto, far perito, far perire e distruggere, dopo che è tutto demolito, tutto sradicato, tutto pronto, tabularà, ground zero, ecco, dopo che c'è ground zero, live not, proprio per costruire, dice il mio cognome, Viene no? eh, per costruire con, con le pietre, ed eh, Dio ti fornisce il materiale, al profeta sempre, Olin Toa, e quindi anche per piantare, se la sradichi, poi pianti, pianti qualcosa di nuovo, Hadash, no? una Berit Kadash, un'alleanza nuova. vi saluto vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto, eh, ho cercato di stare sempre dentro i confini della nostra rigorosa tecnica, quindi è lecito fare. Ovviamente è doveroso, meraviglioso fare la lezione, però stiamo dentro i parametri perché se no cominciamo a dire ma questo deve ancora succedere, questo è già successo, non è questo lo spirito del profeta, ecco. non è questo lo spirito profezia, non è questo il modo secondo noi di fare una giusta ehm, diciamo così, presa di visione del testo. Ciao e alla prossima.